Oggi useremo delle spade della madunina come vedete qua da me Per sconfiggere l'ender dragon Quel cattivone Ma purtroppo queste spade sono molto difficili da craftare Infatti non le crafteremo ma ce le ho già Ma non le useremo Le useremo infatti in ordine Questa è la meno potente però guardate qua La meno potente può uccidere un pollo Wow che robe. Ovviamente per andare a sconfiggere Ender Dragon ci servono anche altre cose. Ci serve almeno un'armatura in ferro. Quindi direi di andare ad utilizzare l'armatura in ferro. E ovviamente non utilizzeremo mai queste spade solamente fin quando sarà strettamente necessario. Quindi dobbiamo prima di tutto andare a cercare una caverna. Ma se non vedete la mia facecam è perché purtroppo in casa mia sono distrutte tutte le luci. È meglio che non ve lo spieghi. Guardate, è meglio così fidatevi. Non volete saperlo. E dove sta la caverna? La cavernona. Mi serve una cavernona. E allora una caverna Oh qua forse Forse qui E no E no Non c'è una caverna Allora non dobbiamo temere con la nostra spada vampira In teoria questa ha solo fra virgolette 15 di attack damage Invece ci sono altre con 25 di attack damage Ci sono robe pazzesche E poi ognuna delle abilità in particolare Comunque qua ho trovato una caverna Infatti adesso ci dobbiamo andare Anche se vedo che è tutto quanto buio Ma non devo avere paura con questa spadona Se vedete sono nella 1.16 purtroppo sì. Ma perché sta facendo sta cosa nella barra qua? Cosa sta succedendo? What? Questo è proprio strano. Ma magari ha tipo... Du tipo delle abilità. Ma vediamo se tipo io faccio così. No. Ehm... Uh... Ah, vedete, mi ha dato forza Se premo... Vedete, ognuno ha, ha delle abilità, come, quindi, come potete vedere Ok, abbiamo messo a cuocere questi um, ore E quindi adesso dobbiamo andare a vedere altre cose Tipo, cos'è che c'è qua in questa cavernina? In teoria, ci, forse, da quanto ho capito, ci dovrebbero essere nuovi minerali, forse Da quanto ho capito, non lo so, ho messo una mod strana Che non, non, non conosco nemmeno io Non riesco pro... Ah, schifoso creeper no vabbè. Avete visto? Questa spada mi ha dato una forza unica! E chissà che forza mi darà questa qua con 25 di attack damage, ragazzi, veramente... Wow! Posso solamente immaginare, infatti... Non so davvero cosa mi potrebbe dare Prendo altro ferro perché so che mi serve per l'armatura Ma non per altro Poi magari forse riesco a prendere anche de dei diamanti Non lo so vediamo comunque Ok perfetto posso craftarmi l'armatura Quindi adesso me la crafto Almeno questa qua in ferro Mi faccio i piedini e l'elmettino Ecco qui bene sono contento Adesso me li metto tutti quanti così Ok perfetto sono tutto bello in ferro Vi piaccio? <ride> Vabbè eh, scherzavo comunque Non dovete cringiarvi Cioè nel senso magari sì magari no non lo so Beh, fate un po' voi, insomma Però intanto qua dobbiamo continuare perché Qua ci sono pericoli unici e assurdi, veramente Magari riesco a trovare anche dei diamanti, speriamo Ti prego, mi servono dei diamantini per farmi l'armatura Perché poi il drago, cioè, mena forte il drago, eh, non sto scherzando Muori, muori, via No, mi sta facendo male No, vabbè, scherzo Però queste spade mi danno tipo I cuori d'oro, credo si chiamano Sarebbero i cuori gialli Quelli là, insomma, della mela d'oro Cioè, fighissimi Cioè, sono bellissime queste spade comunque A me piacciono troppo, troppo E pensate che sto usando solo una Anzi, usiamone usiamo la prossima Che dovrebbe essere Questa si chiama Vampirical Blade Invece questa si chiama yeah, Boh, vabbè, non ho capito Però, vediamo un attimo che cosa mi... Ecco, vedete, questo è un minerale nuovo Sì, sì, sì, sì, sì Immaginavo Quindi questo dovrebbe essere Un energized Golore. Che dovrebbe Come l'ho detto Tipo alla uh, Americana Vabbè Lasciam perdere Sembrava tipo qualcun altro Comunque Vero Oddio cos'è stato Ho sentito una sorta di creeper Pensavo fosse diamante E comunque Scusate ma che caspita è seriamente sono, Adesso sono troppo curioso Di capire cos'è questo Mineralo doro eh, No d'oro Dovrebbe essere un L'alluminite Wow Ma No No. no. Raga, raga, raga. Raga, raga, raga, raga. Raga. Raga. Raga. Vieni qua allora adesso. Vieni qua. Ah, ah sono così malvagio. Cioè stavo, stavo letteralmente per morire, ma poi ho preso questa cosa di di di Clutulus End, che dovrebbe essere tipo un dio greco. Eh, no, sto scherzando, non so se è un dio greco o meno. Però, praticamente, a parte che mi ha dato Night Vision. Ma raga, ma che. Quali sono gli effetti che non mi ha dato? Ma se non scherziamo, cioè, che figata! Sono troppo contento! Wow, che figata! Adesso devo andare fuori. Ehi, ma tu cosa vuoi farmi, eh? No, però non posso usarla ancora, mi spiace, devo usarla col drago. Oh. Non uh, mi spiace, lo so che voi devate vederla ancora. Un, in uso l'ho usato solamente per salvarmi. Adesso devo usare questa qua che fa volare i zombie, che comunque è molto divertente, devo dire. Molto bene, ho mangiato anche. Quindi craftiamoci l'armaturina in diamantina. Che si fa così, giusto? Ok. Guardate che sono anche un esperto della, della, della craftatura. Perché faccio super in fretta, come pot ben potete vedere, ci sono. Beh, eh no, Però sono bravissimo stavo per dire Poi dopo però non mi tolgo l'armatore in ferro Faccio un po' schifo invece <ride> Povero me ma perché mi tratto così Oh guardate Adesso devo andare Stavo per dire de de devo cadere giù Invece no devo salire su perché eh, Ma che cielo stellato magico Sembra proprio l'estate del 1990 Quando io fui un ragazzino ma che cosa sto dicendo raga ma sono ancora Cioè nel senso solo 19 anni Boh non lo so secondo me è... è colpa delle spade Comunque. No vabbè ma scusate un attimo ma questo cielo Non so se è normale ma è bellissimo Mi ha dato una patata lo zombie ma dai ma scusa Ma cosa me ne faccio Però mi devo mettere l'effetto di night vision Perché se no, voi non vedete niente giustamente Quindi me lo metto immediatamente Così Via Dove... Ho sentito qualcuno Via Schifoso non, non osare mai nella vita proprio Ok perfetto Adesso Comunque adesso si vede tutto quanto meglio Quindi è perfetto Invece dobbiamo andare da, da un'altra parte Dobbiamo andare a prendere il portale dell'end. Oh che figata Però prima vorrei provare mh, A vivere questa notte fuori Anche perché Qui nascono un sacco di robe Tipo oh là. Mm, Porca puttana <ride> Non ho detto niente raga Non ho detto niente però Porca vacchettona scurreggiona maialona Ma avete visto? No <ride> vabbè ok va bene, comunque sto facendo esplodere tutti, non va bene questa cosa. passiamo alla prossima invece, alla spada della morte bene, sono contento che si chiami così ah, capite perché si chiama della morte, perché ammazza letteralmente tutti invece che effetto mi dà questa? mi dà forza, eh, infatti non capivo ci cioè, ho detto ma che, cioè mi sta prendendo per il sederone ma perché per il sederone, boh vabbè secondo me sto impazzendo totalmente eh, guardate qua, vieni qua Mamma mia, ragazzi, sono un forte proprio. Chiamate, scrivete Dunis forte nei commenti. Dicevo, scrivete Dunis forte nei commenti prima che questo creeper mi interrompesse. Non ho capito io chi si crede di essere. Comunque, la spada della morte è la più fega. Di, di quelle che abbiamo provato ora, dico ovviamente. Cioè, no, vabbè, ovviamente ho provato questa, ma non ho ancora. No, raga, io sono curioso di sapere cosa fa questa. Perché questa qua dovrebbe essere la più forte. La soul roba. Quindi, cioè, gnammy, gnammy, gnammy, Molto buono. Ah, venite tutti qua, miei amici. Tanto non mi fate un ca un, un cavoletto fritto, e eh, volevate pensare che. Oh, porca miseria. Volevate pensare che io stessi perdere la parolaccia. Ma no, io non dico le parolacce, solo fuori dai video. Andiamo invece! Oh mio dio! Che bello questo cielo così colorato come mai si era visto in tutta la mia vita. <ride> e che triste. Uh, invece adesso dobbiamo andare verso il portale dell'end. Allora, ho trovato il dungeon. Però vorrei vedere prima di tutto cosa fa questa spada. E dovrebbe essere tipo la migliore, no? No, non fa un beato ceppo No, mi sa che la migliore forse è proprio questa qua. Non vorrei dire. Oppure magari questa. Vediamo un attimo. Eh, questa qua anche mi dà un botto di robe. Tipo, guardate qua, il creeper muore in due secondi. Benissimo, eh, che figata, questa mamma mi dà anche super velocità Adesso ritorno, PEM Ok, perfetto Allora, io direi di prendere quest'altra invece Che dovrebbe essere una delle più forti Se non la più forte, non ho capito bene quale è la più forte Però secondo me è proprio questa Che sto impugnando ora in questo preciso secondo Quindi... Eh, che rumorone Ma poi perché ho delle app Cioè delle ali di, di, di Bat che sarebbero il pipistrello Cioè, boh Non lo so, vabbè comunque Andiamo caro Ender Dragon Tu sarai sconfitto uh, Quindi adesso via, <ride> Che bello <ride> Bene, adesso No, non no, guardiamo i... No, per carità divina Non guardiamo gli Endermans Non li guardiamo mai minimamente eh? Mai e poi mai allora invece dobbiamo, sapete cosa dobbiamo fare? dobbiamo saltare qua sopra prima che facciamo qualsiasi altra cosa finiamo di buttare tutte le spade qua sotto Tutte le spalle Invece mi rimane solo questa ovviamente No, no, no male Via, vai via, schifoso. Avete visto che si era lanciato addosso a me Ma come si permette questo qua? Poi guarda, sentite quanto caspita urla Cioè, no, non basta solamente che c'è già abbastanza rumore che fa l'ender dragon, no? Cioè, dove, dove, dove, dovevi proprio arrivare tu che mi devi rompere i timpani Comunque, vieni qua, ender dragonino Forza, forza, vieni qua Ok, mi do il potere super figo E vieni No, no, no, allora però Mannaggia, allora secondo me il potere che fa il drag. Perché sto volando prima di tutto? Vabbè, non ne ho idea. Però siamo dei titani, tutte e due. Ma <ride> raga, perché sto volando? Seriamente, non è normale sta cosa. Forse levitation, mi sa. Madonna mia, gli sto facendo il sederone proprio grosso. Proprio, ma vieni qui. Eh, vieni, vieni, muori, muori, muori. Guardate, raga, gli stavo facendo un sacco di danni. Ma poi, seriamente, ma, posso ma sto volando? Ma è normale sta roba? <ride> ma raga, ma sto inseguendo l'endredragon e lo sto ammazzando Ma tu, voi vi rendete conto di cosa... Cioè, di, di, di che scena stiamo vivendo in questo momento, vero? No, perché secondo me è difficile rendersene conto Cioè, io sto volando in survival Inseguendo il drago che mi sta anche cercando di ammazzare Ma ovviamente io ho le super abilità della spada Che peraltro adesso devo scendere giù Oh mio Dio, oh mio Dio Però, Perché se tipo io invece adesso cadevo e morivo E... No, no, non va bene Voi non andate bene Dovete andare via Dovete andare via Però andate via Immediatamente Via Show, Ok, perfetto, grazie Molto bene Ma posso comunque volare o no? Solo se ho le abilità Ok, perfetto È tutto chiaro Allora, se arrivano altri Enderman, Però non mi caccio, Nel senso seriamente Ma basta Allora Quanto Mojang quant, Questi Enderman danno fastidio nel land Cioè, togli Non lo so Li odio Ma, ma basta Continua a spuna, ah, Sto scherzando, è eh, perché, sennò poi dopo non si possono più fare le farm uh, di Ender de, di Enderman. Quindi in realtà teneteli Però non qua mentre combattete il drago, sennò, poi, mamma mia, che rottura di palle. Oh. Cioè, vabbè, scherzo. Sono. No, guarda, ma sto continuando. No, raga, io sto continuando. Cioè, incredibile. Cioè, è, incre è incredibile. In Basta! Vai via! Allora, ha coperto tutto il suo portale di questa cosa ancora. No, io veramente. Io, io non, non sopporto più. Cioè, allora, io ho una pazienza veramente bassa vieni qua ok posso ucciderti grazie no perché dovrei ucciderti sai De devo ci vieni qua mannaggia oh. ok basta io sono stufo adesso vieni qui oh creatura non ti permettere mai ragacello mamma mia io ho dato una spadata in volo e adesso tu perirai di fronte alla potenza di dunis <ride> dammi tutti questi livelli che sono tutti miei perché ti ho sconfitto bene Adesso posso in realtà anche volare verso altre dimensioni E abbiamo sconfitto l'Ender Dragon con queste spadone grosse Lasciate like o iscrivetevi al canale o attivate la campanellina lì E vi compaiono altri video Guardateli!